E sono dentro l'applicazione uh, Sutori e vado eh, in uh, Go My Stories dopo essermi registrata e loggata. Posso eh, vedere le, uh, le mie storie, quelle che sono state uh, poi condivise con me.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 e dire che chi ha questo link può vedere soltanto oppure può editare ok facciamo che edit quindi chi avrà questo link potrà mh, poi intervenire sulla timeline con il suo contributo posso embeddare e quindi ma per embeddare devo renderla pubblica devo rendere pubblica questa eh, timeline eh, come eh, posso esportare questa storia timeline come pdf copiare la storia oppure eh,